abbiamo pensato quest'anno di presentare per Bright 2020 un'iniziativa che abbiamo intitolato, intitolato Interviste impossibili ispirandoci alla trasmissione radiofonica andata in onda negli anni 70 nei canali della RAI in cui alcuni intellettuali dell'epoca intervistavano personaggi legati al mondo letterario autori, autrici di epoche passate e personaggi fittizi. Eh, quindi anche noi, ricercatrici e ricercatori del Dipartimento, abbiamo pensato di realizzare delle interviste impossibili eh, scegliendo come personaggi eh, dei, i protagonisti delle nostre ricerche in realtà. Per cui, per esempio, io che mi occupo di letteratura spagnola, insieme alla collega Maria Beatrice Lenzi, abbiamo realizzato un'intervista impossibile a Dulcinea, quindi la dama di Don Chisciotte, E così anche gli altri colleghi, sia Maria Rita Di Giglio che Elisabetta Bartoli, e insieme agli altri appunto, colleghi del Dipartimento, ehm, hanno creato eh, delle interviste legate agli autori e autrici o ai personaggi di cui si occupano nelle loro ricerche. Um, il risultato di, questa, di queste interviste potrete vederlo in questo video che vi stiamo presentando perché abbiamo chiesto la collaborazione del maestro fumettista Daniele Marotta che è il fondatore della scuola di fumetto e scrittura di Siena. Daniele Marotta infatti ha accettato di tradurre eh, le nostre interviste impossibili in un altro codice linguistico che è quello del fumetto. Per cui a, um, abbiamo a disposizione eh, delle versioni non ancora definitive delle nostre interviste impossibili a fumetto. Um, successivamente queste interviste arriveranno ad una forma definitiva in un volume che verrà presentato um, successivamente. E, um, le interviste impossibili eh, abbiamo pensato che potesse essere eh, così divertente e istruttivo ehm, chiedere anche alle scuole e agli istituti superiori italiani di partecipare a loro volta con delle creazioni eh, scritte eh, pensate scritte dalle studentesse e studenti degli, dei licei italiani e le scuole hanno aderito con entusiasmo a questa eh, iniziativa Promossa appunto dal nostro dipartimento nella seconda parte del video infatti eh, vedremo le opere che eh, sono state premiate e che verranno realizzate di cui verranno realizzate le versioni a fumetto allora mia dama non avete nulla da dirci non so cosa vi riferite cara Ieri Avete ballato con Omero il bello chi è Angilberto? Come siete pettegole. Lui è certamente galante, ma non so se prova qualcosa. Non capisco perché Re Carlo non vi ha fatto sposare. Uffa, care sorelle, bentrovate. Come va? Nostro padre è di ottimo umore e con lui c'è Angilberto. Berta parlano fitti fitti. «Buongiorno padre, sono lieta di vedervi, venendo qui ci siamo chieste l'origine del mio nome». «Berta, figlia dorata, sai bene che porti il nome della mia veneranda madre Berta, più conosciuta come Berta dal Grande Piede. Da lei hai preso il nome e la statura». «E la bellezza, visto che nella nostra lingua francone Beltrada vuol dire splendente». «E se siamo così belle, perché non ci hai mai maritate?» perché vi amo troppo e voglio tenervi qui con me. Ci ami, ma sei severo, non ci consenti di starcene con le mani in mano. Ma hai, hai voluto che imparassimo le tipiche attività femminili, ma perché, insisto, chi ne gioverà? Mia cara, vi ho insegnato anche ad andare a caccia che non è proprio affare da femmine già domani mi porti con te certo e la sera mangeremo la prelibata cacciagione delle nostre selve altro che l'orrido lesso che mi propinano ogni volta che mi sento male ma a cena ci sarà anche il cantore che l'ultima volta ha cominciato a raccontarci degli eroi di roncisvalle volta gli chiederò di creare versi su Siegfriedo, l'eroe dei nostri antenati, i Germani, o di come sconfissi i e il terribile popolo dei Sassoni del Nord. Gli annali dicono che sono state sterminate migliaia di uomini, donne e bambini che è stata abbattuta la colonna di Yimin. E chi te lo ha raccontato? Hai forse imparato a leggere? E poi Irmin Sul era un idolo pagano, era necessario portare quei selvaggi alla verità di Dio. alle interviste impossibili hanno partecipato i ricercatori e le ricercatrici del DIFCLAM eh, con Elisabetta Bartoli e l'intervista da Belardo e Luisa Paola Bellomi c'è cioè una sottoscritta. insieme a Maria Beatrice Lenzi hanno intervistato Aldonsa Lorenzo o Dulcinea eh, Emanuela Carbet ha intervistato Sirano de Bergerac Carlo Caruso Alessandro Manzoni Maria Rita Di Giglio ha intervistato, anzi Berta ha intervistato uh, Carlo Magno, Linda Puccioni eh, intervista Goethe ed infine Maria Rita Traina ha intervistato Angelica. Le scuole che hanno partecipato alle interviste impossibili sono state il Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Bodoni di Saluzzo, Cuneo, nella terza A e terza D, eh, guidate dalla professoressa Candida Dalla Rosa Ruggero, eh, la terza C del liceo Scienze Applicate Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli, Udine, eh, con la professoressa Elisa Parise, la quinta D del liceo scientifico Enrico Mattei di Conserve Padova, eh, sotto la guida della professoressa Antonella Capparotto, la seconda E del liceo classico statale Socrate di Bari con la professoressa Fiorenza Ingrosso, e la quarta E del liceo classico Socrate di Bari, con la professoressa Marianna La Gioia. Ed infine la quarta DL del liceo classico Vitruvio Poglione, di forma latina, eh, con la professoressa Bianca Di Fazio. Procediamo ora uh, alla mh, premiazione, eh, quindi all'assegnazione, alla proclamazione delle migliori interviste impossibili insieme al resto della giuria formata oltre che da me anche da Elisabetta Bartoli che insegna filologia latina medievale e dalla professoressa Maria Rita Di Giglio che insegna filologia germanica. Eh, insieme appunto, abbiamo identificato i vincitori di, delle interviste impossibili Um, anche se dobbiamo ammettere che tutte le interviste che abbiamo ricevuto avevano un'ottima un qualità per cui è stato anche difficile scegliere eh, ricordo prima di passare appunto alla proclamazione dei, dei nomi dei vincitori che tutte le interviste che abbiamo ricevuto eh, formeranno parte del volume che uscirà eh, in collaborazione con il fumettista Daniele Marotta. Procediamo quindi con la uh, proclamazione dei vincitori per la categoria lettere moderne eh, dove eh, abbiamo scelto come eh, vincitrice l'intervista realizzata da Laura Michelizza a Elizabeth Bennett, protagonista di Orgoglio e Pregiudizio, Uh, studentessa uh, Laura Michelizza della terza C del liceo Scienze Applicate Magrini-Marchetti eh, di Udine. A pari merito con uh, la studentessa Giorgia Lentini che ha realizzato un'intervista a un abbondio, uh, quindi mh, viene premiata Giorgia Lentini della seconda E del Liceo Classico Statale Socrate di Bari. Per la categoria lettere classiche abbiamo scelto eh, l'intervista a Ulisse realizzata da Baretta, Demitri, Masin, Sguotti, tutti eh, studenti della eh, quinta del liceo scientifico Cattaneo Mattei di Conselve Padova e eh, a pari merito l'intervista Semonide realizzata dalla classe quarta D del liceo classico Vitruvio Poglione di Formia Latina. Per la categoria premio della critica abbiamo eh, identificato l'intervista realizzata da Burkul, Revelli, Rolando, Toma ad Alan Curdi. Sono studenti della terza A del liceo scientifico Bodoni di Saluzzo in provincia di Cuneo.